Bentrovati! In questa videopillola vediamo come lavorare con la tabella degli attributi associati a un livello cartografico pubblicato sul geoportale della Regione Lazio. Cerchiamo intanto un, un dato su cui lavorare. Scriviamo PTPR nel campo di testo e premiamo invio. Applichiamo quindi il filtro associato alle mappe e clicchiamo sul bottone Visualizza mappa associato alla PTPR tavola A. A questo punto possiamo zoomare sulla zona di interesse tenendo premuto il bottone Shift e cliccando sull'area selezionata. Per attivare la tabella degli attributi apriamo prima di tutto la colonna dei livelli presenti sulla mappa. Scorriamo la lista dei livelli fino ad individuare l'etichetta di interesse. Clicchiamo quindi sull'etichetta. Si attivano in questo modo le, le icone associate al livello di interesse. Clicchiamo quindi sull'icona Apri tabella degli attributi. Nella parte in basso si aprirà la tabella che possiamo eventualmente estendere trascinandola verso l'alto. Nella tabella sono presenti tutti gli attributi associati al livello. Al di sotto ci sono dei campi di testo che permettono di filtrare i campi. Ci sono poi tutte le righe associate ai record presenti nel, nel file. Nella parte in basso a sinistra sono presenti il numero di elementi trovati all'interno della tabella. È possibile configurare le colonne visibili cliccando sulla voce Mostra nascondi colonne. E possiamo quindi andare a deselezionare o a selezionare le tabelle e gli attributi che non ci interessano. Per filtrare un dato basterà scrivere all'interno del campo di testo le parole di interesse, ad esempio naturale. In questo modo il sistema filtra gli elementi cercando la parola naturale all'interno degli attributi. Possiamo anche associare più attributi, ad esempio cliccando PN. A questo punto filtra ancora di più la ricerca applicando un filtro sia sull'attributo paesaggi sia sull'attributo allegati. È possibile anche cliccare sull'iconcina per avere uno zoom sulla zona di interesse. E viene evidenziata la feature cliccata è possibile anche disattivare eh, sincronizzare la visualizzazione su mappa sulla base del filtro applicato cliccando l'iconcina sincronizza la mappa con i filtri verrà visualizzata sulla mappa soltanto il dato che eh, risponde ai requisiti di filtro applicati infine è possibile scaricare il dato filtrato cliccando sulla posizione icona esporta i dati dalla griglia si sceglierà il formato e poi è possibile scegliere se ritagliare soltanto il set di dati presente nella finestra corrente oppure scaricare i set di dati filtrati in questo caso vogliamo scaricare il dato filtrato attiviamo l'opzione clicchiamo su esporta chiudiamo la tabella e nella parte in fondo Cliccando su questa icona attiviamo il pannello di esportazione. Possiamo salvare il locale cliccando sulle del dischetto. Grazie.